Buon pomeriggio, sono Bettina Giordani e sono la past presidente della sezione Roma della FIDAPA BPW Italy. Di professione sono una consulente d'azienda in ambito IT e eh, uso la tecnologia individuale per migliorare sia il mio di lavoro ma anche quello del, dei miei clienti e in questo caso per aiutare le nostre socie a eh, incrementare la loro eh, partecipazione in modo eh, digitale. Io eh, oggi mi hanno chiesto di parlare di come utilizzare la videoconferenza zoom.es che noi stiamo cominciando a utilizzare sempre più spesso anche sfortunatamente a causa della situazione che si è andata a creare. Per registrare questo video, visto che non sono una brava, non so fare video, non so gestire questo tipo di, di, di piattaforma e ho solo un pc a disposizione, ho deciso di usare questa piattaforma che si chiama recordscreen.io che mi permette di registrare quello che sta succedendo sul mio PC. Quindi, allora, vi faccio vedere ed è gratuito. Vado sul, sul mio browser e eh, ho cercato la piattaforma eh, Zoom US. Mi porta alla loro home page ed ecco qui che ci sono i quattro tasti più importanti da conoscere. Potete anche guardare l'applicazione eh, entrando nei vari sotto insieme, per farvi un'idea di che cosa sa fare. Ci sono dei tutorial, c'è tutto. E se avete Chrome lo potete anche tradurre in italiano. Comunque, eh, io consiglio, anche se non è necessario, di installarvi la versione, il, un vostro account. È gratuito, come ho detto, e la funzione è gratuita ha tutte le funzionalità di quella pagamento base. Fatta per un'eccezione, che eh, dopo 40 minuti si sgancia eh, in passato noi per prenderci la mano l'abbiamo usato in questo forma che va benissimo se siete in poche a lavorarci perché basta riconnettersi e funziona come dicevo, eh, sign up for free eh, inserite qui un indirizzo email vi arriverà, schiacciate sign up vi arriverà una mail eh, con un link che vi farà eh, configurare la, il vostro profilo e vi genererà un vostro numero di meeting ID. La Meeting ID eh, in modo molto semplice non è nient'altro che il nome della sala riunione intestata a voi. Allora, visto che però oggi lo scopo è quello di farvi conoscere il come collegarvi quando vi arriva un invito. L'invito probabilmente vi arriva o via email o o via Whatsapp con un link, con eh, di solito l'indirizzo con il meeting ID, questo famoso numero di identificazione della sala riunione. Eh, noi nella nostra sezione abbiamo utilizzato, usiamo nell'ultimo periodo, sempre lo stesso numero che potete personalizzare, ehm, perché vogliamo che le persone si abituino a usare sempre la stessa formato. Io ho impostato il sistema in modo tale che mi chiederà anche di aprire l'applicazione perché ho, ehm, voglio essere certa che sia autorizzato solo quando dico io. Quindi apri Zoom. Ho anche impostato un'altra funzione che mi permette di chiedermi tutte le volte se voglio collegarmi con o senza video. Eccomi qua. Questa è la schermata che eh, mi compare, perché io mi sono configurata così, per chiedermi di ehm, voglio partecipare con video o senza visto che non sono in condizioni particolarmente da riunione non sono vestita adeguatamente, non sono truccata eccetera potrei decidere di collegarmi senza video o con il video questa funzione la impostate voi io decido che questa volta non mi va di collegarmi col video per cui without video ecco che sto entrando nella sala riunioni e mi avvisa che l'audio che sto utilizzando è quello del computer. Io ho impostato che mi chiamo Bettina ed ecco qui che ehm, con questa barra posso interagire con chi è nella sala riunione. In questo momento non c'è nessuno, sono da sola, quindi ehm, non vedo tutte le funzionalità che il sistema potrebbe offrire. Come vedete sulla barra in basso c'è la funzione muta, non muta, in modo tale che io... Eh, quando sono in una sala riunioni con tante persone, automaticamente mi metto in muto per evitare che le persone nella riunione vengano distratte dai sottofondi che potrebbero esserci nella mia stanza. Posso riattivare questa cosa tranquillamente facendo un mute. Spesso i moderatori mettono tutti i partecipanti in muto proprio per lo stesso motivo. Ovviamente, posso decidere di riavviare il video laddove, per esempio, io fossi una relatrice. Alla riunione e potrebbe essere più piacevole interagire con tutti i partecipanti alla riunione attraverso un video. Posso anche sì invitare qualcuno alla riunione con una semplice email che viene generata in automatico dal sistema. Posso vedere quali sono gli altri partecipanti collegati. In questo caso, come dicevo, sono da sola, ma mi serve farvi vedere. Che posso usare le stesse funzionalità, poi posso mettermi, posso cambiare nome, questo a volte è importante perché chi si collega senza avere un proprio profilo, a volte il sistema ovviamente non sa chi sei, quindi potrebbe essere utile eh, sostituire il codice che compare con il proprio nome. Posso anche, una cosa molto importante che è qua sotto, alzare la mano, rise hand, vedete che è comparsa una manina qua in alto, Ecco, serve al moderatore per capire che voi volete parlare, o okay, che avete una domanda da fare. Lui vede questa mano, la può abbassare, oppure se vi siete sbagliate la abbassate voi. In ogni caso, questo vi permette di interagire. Ma il modo più facile e più intelligente per interagire con tutto il gruppo delle persone collegate è la chat. Questo eh, strumento vi, mh, vi permette di scegliere, in questo caso, come dicevo, sono da sola, quindi il messaggio è a tutti, ehm, e lo leggeranno tutti, ma da dove, per esempio, io voglia comunicare solo con il moderatore o con un altro partecipante per scambiarci un'opinione sul contenuto della riunione, posso scrivere in privato e nessuno legge il mio messaggio, come anche quello di condividere eventualmente un documento che pensiamo sia utile al buon funzionamento della riunione. Questa funzione di registrazione della riunione è permessa solo se l'host, quindi il, il, il, chi ha organizzato la riunione, permette questa iniziativa. Potete lasciare la riunione e tutti gli altri non vedranno nient'altro che scomparire questa funzione. Eh, io sto usando la versione PC, ma eh, potete scaricare la vostra, eh, la, questa applicazione anche da, da Google Play o da Apple Store. Eh, le funzioni saranno leggermente diverse perché ovviamente adatta la, la, visuali la, la visualizzazione allo schermo piccolo, però di fatto è esattamente la stessa cosa. Eh, se proprio siete in difficoltà, spesso nell'invito c'è anche un numero di telefono fisso, eh, 06 qualcosa, a cui segue l'indicazione di inserire il meeting ID, la famosa sala riunioni, e dopo siete collegate, ahimè, non con il video né vedete gli altri, ma vedete sicuramente, eh, potete ascoltare la riunione. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione e spero che vi sia stata utile. Arrivederci.